perché nel capitolo 25 c'è la famosa profezia delle dei 70 anni, che richiama molto la profezia delle 70 settimane di Daniele. Il secondo motivo è perché eh, Geremia vedeva nella idolatria l'ultimo peccato gravissimo per il quale aveva deciso di consegnare Gerusalemme e tutta la Giudea ai babilonesi. Terzo motivo, perché tutti i popoli sotto le bandiere di Babilonia e soprattutto dei popoli circonvicini di Israele non aspettavano altro che scagliarsi contro il popolo di, di Dio, quindi, la rappresentanza di tutti i popoli della terra allora conosciuta eh, in quelle latitudini si equalizzano per colpire la città santa. Un quarto motivo, e eh, questo è un po' particolare, è che nel capitolo 25, esattamente nelle, mh, alla fine. Del versetto 13 dice manderò dunque effetto su questo paese tutte le parole che ho pronunziato a suo riguardo questo è dio che parla quanto è scritto in questo libro che Geremia aveva predetto contro tutte le nazioni vedete contro tutte le nazioni non solo contro i giudei ma anche contro i babilonesi che rappresentavano un po tutte le nazioni all'epoca conosciute perché erano sotto lo scettro di nebucodonso e questa è una cosa strana perché nella Bibbia, è rarissimo, veramente rarissimo, lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, che chi legge questo libro, e in questo caso un libro della Santa Scrittura, della Sacra Bibbia, secondo le parole, è nel libro di Geremia e dice Dio, quello che ho dettato a Geremia, eh, questo per esempio non accadrà in Isaia, non accadrà in Ezechiele, dove lo stesso autore lo stesso è citato eh, da Dio stesso nel libro, ecco questa quarta, quarta anomalia, ce lo rende molto vicino, un po' per l'ambiente sacerdotale comune, al Vangelo di Giovanni quando nella prima chiosa del Vangelo di Giovanni c'è scritto che chi leggerà questo libro eh, del discepolo amato, non c'è nome ma si capisce che è Giovanni evidentemente, e crederà avrà la vita, la vita eterna, cioè la, praticamente la theiosis, la, la divinizzazione della natura umana e quindi la salvezza come ultimo, ultimo step. Il quinto, il quinto elemento importante è che questo testo non è un testo recentissimo rispetto a noi. Perché? Perché la parte finale del capitolo 25, quello che viene definito un po' tu pronunzierai tutte queste cose, direi loro il Signore rugisce dall'alto, quello che viene definito dai grandi leggetti, dai grandi esperti, il, il cantico del giudizio divino, se lo leggete non riguarda soltanto l'episodio di per sé che noi conosciamo, del Tisha Beav e quindi del 9 di Ave, quindi la distruzione del tempio. Ma rappresenta un po' eh, l'ira e la salvezza, che il profeta parla sempre di Ira e di Dio, ma poi c'è sempre l'ultima parola che è la parola di riconciliazione e di salvezza, di tutto ciò che anche accadrà nel futuro. E questo è il sesto punto. Se vogliamo capire bene la differenza tra e e profezia, profezia apocalittica, pur essendo all'interno dei Vaticini, l'Apocalittica è più legata alle visioni, la profezia è più legata alla parola, ai gesti simbolici, che vengono ovviamente espli espl esplicati ed esplicitati con eh, i, i Vaticini profetici che spiegano, per esempio, sempre in Geremia, eh, non so, la cintura, la cintura marcita. Eh. Questi gesti, queste azioni, è questo la differenza dalla, dalla, dalla, che vengono esplicitati dalla parola, la differenziano dall'apocalitica che invece è visioni, visioni reali, ma visioni di un futuro ineluttabile. La cosa importante che a noi diciamo, deve interessare è questo, cioè i fatti accaduti, il Tisha Beav del 587, sono stati... Il, il, il, il punto più alto di tutte le problematiche che il popolo di giudea dopo lo scisma da israele la città santa hanno dovuto subire pensate a, a 200 anni prima quando senacherib no, arrivò sotto le, le le ma qui era un altro profeta Eriseia, e c'era un altro re ezechia ecco, arrivavano sotto le, le, le mura di Gerusalemme per distruggerla e, e poi grazie a ezechia e poi a suo nipote e, e a Giosia dopo noi abbiamo invece abbiamo, eh, la redenzione di Giudea e quindi un tempo è procrastinato nel futuro, ai tempi di Nabucodonos, la, la città santa era già nel Mirino, ma la città santa sarà nel Mirino anche in cioè, Gerusalemme è stata distrutta, conquistata e distrutta per 17 volte nella storia, anche per gli ultimi giorni, per gli ultimi giorni. E allora attenzione perché i popoli, i popoli che eh, saranno eh, lo strumento di Dio per colpire la città santa per l'infideltà, così come è stato, saranno gli stessi popoli colpiti dall'ira di Dio. Perché le promesse di Dio verso Israele sono per sempre, sono per sempre. Questo noi ce ne dobbiamo fare, ce ne dobbiamo fare, non tanto noi che parliamo, ma dico noi inteso, noi, noi che studiamo queste cose e amiamo la scrittura, ce ne dobbiamo fare una ragione. Cioè le promesse di Dio sono irrevocabili. Quindi Israele, e Gerusalemme, la, la città santa... E avrà un futuro di redenzione perpetua esattamente come lo troviamo alla fine negli ultimi sette capitoli del libro di Isaia però dovrà passare come ha passato queste vicissitudini quindi come ci possiamo preparare noi? Eh, ci possiamo preparare in due modi attraverso la, la preghiera e il secondo modo non partecipare alle opere delle tenebre e quindi a questa coalizione globale del mondo intero che secondo i vaticini di Geremia per i 70 anni di prigionia dovranno scatenarsi contro la città santa. Qui si ricollega molto anche la parte, concludo, la parte diciamo, del profeta Daniele, che per gli ebrei non è profeta, è stato messo nei Ketubim, perché è un apocalittico e quindi ci troviamo molte similitudini. Con le 70 settimane, con l'ultima settimana, con i 1260-1290 giorni, eh, quali, attraverso i quali nei quali eh, l'impietà si siederà si si nel luogo santo che è a Gerusalemme, e attirerà tutte le nazioni contro Israele. Ecco, quindi eh, ci si prepara con, come devo dire, con, con la preghiera, tenendo le torce accese, cercando di non dare date, cose di questo genere, perché chiunque ha provato. A identificare personaggi date a clamorosamente sbagliato, clamorosamente fallito, dobbiamo dirlo, quindi non mettiamoci anche noi in questa serie, però sicuramente il libro di Geremia, che è un profeta, ci apre gli occhi su questa prospettiva tipica dei profeti. Non, io dico sempre la prospettiva del teleobiettivo, se voi vedete per esempio una gara di formula 1, vedete le macchine che sembrano tutte vicinissime in queste, quando ci sono queste zoomate da lontano, in realtà magari ci sono centinaia di metri una dall'altra. Bene, gli appennimenti della storia, della, del popolo di Israele, pur essendo sembrano praticamente agli occhi dei profeti sulla stessa linea, in realtà ci sono secoli e secoli di differenze uno dall'altro, prima vi ho citato Isaia, adesso vi ho citato Geremia, concludiamo questo aspetto, e Daniele. Ecco, Sono tre episodi o, eh, di, attenzionam di, di, di attenzionamento a Gerusalemme in tre momenti diversi, l'ottavo secolo e il VI secolo, e il secondo secolo a.C., però in realtà noi li vediamo sulla stessa linea, il profeta li vede sulla stessa linea, come se fossero tre avvenimenti praticamente nella stessa giornata. Noi sappiamo che c'è questa prospettiva, questa, eh, questa distanza, e, e noi, che siamo già in duemila anni di distanza dall'avvento dalla, dalla, dall di Cristo, eh, possiamo tranquillamente mettere sullo stesso piano Temporale, la visione degli ultimi giorni, quindi anche della, della, della profezia di Daniele. Quindi, eh, cosa vi posso dire alla, alla fine di questo escursus che abbiamo fatto su eh, alcuni testi di Geremia? Possiamo dire che la prima cosa da ricordare è che il profeta manifesta il pathos di Dio per il suo popolo. La seconda cosa, il profeta è comunque un santo, non è uno che vede un futuro, ma vede tutte le possibilità, ma lascia a noi la scelta, la libertà di scelta, perché Dio vede presente ogni possibilità. Certamente il profeta dice se, se sceglierai A, succederà, se, se sceglierai B, o l'ipotesi B, succederà B, questo a livello personale, ma anche a livello di nazione. Se sceglierai C, succederà C, e succederà esattamente in base alla tua scelta, quindi non c'è niente di predeterminato. Ecco. Il fatto che Dio sia onnisciente non vuol dire che ti obblighi a fare qualcosa perché se ti obbligassi a fare qualcosa non sarebbe più Dio, ma sarebbe il fato e qui entriamo in un'altra materia che esula dalla nostra delle scritture. Poi abbiamo imparato che le profezie storiche, la visione storiche dell'epoca di Geremia, le possiamo tranquillamente leggere anche oggi farle nostre e applicarle alla nostra situazione di oggi con l'ultima cosa, quella di oggi, una grande attenzione, una grande attenzione su Gerusalemme. Gerusalemme è l'orologio di Dio, Gerusalemme è il centro del mondo. Gerusalemme è la città del grande re, la città nella quale il Signore, il re di Israele, è stato appeso a una croce. E quindi in quest'ottica, eh, non sostitutiva del popolo di Israele, ma in questa ottica soteriologica e apocalittica, dobbiamo vedere e attenzionare anche attraverso il capitolo 25 di Geremia, le cose che accadranno in un futuro, da vivere con grande attenzione, ma con grande pace e serenità, perché se siamo nelle mani del Re nulla ci potrà colpire. Vi saluto e vi ringrazio e vi lascio alle prossime rubriche. Ciao!